bene la musica na na na na na na. un intervisto parlaci del, del tuo cosplay, cosplay. non ha bisogno di presentazioni però è ispirato al film non sì, è ispirato al film ho no. provato a fare anche le scappette ma sono un po' distrutte camminando l'hai fatto tutto tu? no il primo cosplay che fai? No, no diversi cosplay, ne porto più o meno un paio all'anno. Domani Poi... sarò asci di cosplay. Puoi dare qualche consiglio a chi, chi vuole, vuole fare, fare cosplay, cosplay per la prima volta? Tanta passione. Pazienza, pazienza. Pazienza anche, pazienza, è un lavoro molto buono. Benissimo, ti ringraziamo. Okay. ragazzi posso fare due domande si sì. eh, volevo sapere come mai avete scelto ci parlavate un po di questi personaggi dell'ultimo dragon ball quindi sì. no perché lo seguiamo lo stiamo seguendo su internet tutte le puntate mm -hmm. e dato che siamo una coppia che ho pensato come, come poter fare qualche cosplay ho pensato a wish e badus la coppia perfetta volete dare qualche consiglio mm -hmm. a, chi? a chi vuole fare i cosplay mm -hmm. la prima volta Tanta, tanta, tantissima pazienza, ma tanta. E un po' di budget. È un bel po' di budget. Beh, è costato tanto, quindi? Questo Questi... non tanto, c'è un po' la base, perché comunque già ho fatto io un sì. e lui pizza, quindi c'eramo un po' già la base, però mm -hmm. diciamo che se parti da zero ci vale tanto sia per tutti i materiali. più lo fai più fai cosplay più, più diventi bravo a farlo la, la pagina è Z Survivor è un film post apocalittico vabbè pubblicizziamo Zero Survivor pubblicizziamo Z Survivor andatela a vedere rimaniamo certo? in attesa di sapere questo dark goku che combina eh, io, io penso che ci vita breve <ride> okay, vi ringraziamo Ciao, buona, sera. buona giornata Innanzitutto facciamo a vedere, vedere il, il vestito che è stupendo come al solito. Un Harley Queen veramente bellissima. Sì, gli altri Harley Queen ci odieranno, è l'Harley Queen che ci è piaciuta di più. Un po' goticolo. Allora, tre domande a chi cosplay lo fa di messiere, praticamente. Non è ancora un mestiere, è sempre un po' la passione. Eh, la prima domanda è appunto parlaci del, del tuo cosplay allora quest'anno ho scelto tutti i cosplay con la conda lunga infatti anche io Maria Antonietta era con la lunga perché diciamo si chiamano sempre le zanzare è bello da dirsi però la verità questa fiera è piena di zanzare quindi sì, sì, sì, è strategico? tante cose cioè, la, la sicurezza di qua di là però quando ci mangiano le cosplay ci mangiano le zanzare penso anche a chi non è cosplayer Sì. C Concordiamo! Questo è stato fatto questo, quest'anno è uscito Scythe Squad Infatti avrei voluto portare quella versione, ma vi dato proprio per, Perché non potevo andare in giro a essere 5 di Zanzani Ma poi è andato bene perché allora, ne abbiamo viste mi, miliardi ma è carina, di quella versione carine, Però il tuo è più sì, particolare, grazie. si riconosce... Si riconosce subito che Harley Quinn però è una versione inedita veramente particolare e poi la seconda domanda è eh, se vuoi dare dei consigli se sì, non è una vera e propria domanda è un come consiglieresti l'approccio al, al cosplay, cosplay. per Così. chi lo vuole fare le prime volte se magari si non sa esatto. si scoraggia se, sì. dovete provare. se avete questa passione vi piace veramente il cosplay ma anche per provare una volta per gioco dovete provare poi se vi piace continuate perché è un bel, è un bel mondo cioè ci sono anche i lati negativi come in tutte le cose, eh? come le cose artistiche, sì. in tutte le cose positive e negative, però se hai una passione e vi consiglio di portarla avanti, perché merita. Puoi pubblicizzare su questo video sì, la tua sì, pagina, le tue pagine? pagine? Facebook, Annari, con la serie Allery, sulla Y sempre, oppure World of Cosplay, sempre Annari Shining, o YouTube, dove trovate con i video che canto, le canzoni di critica, gli Oscar, e caga, perché è tante propria, madonna. Va benissimo, faccio l'ultimo. E ti ringraziamo tantissimo. Ciao. Ciao, buona fiera. Quanto tempo per fare questo cosplay? Aprile eh, Sai che è inquietante? Facendo... Ma state sui trampoli? Siamo su Takiki Takiko 60 per meno me. eh, Ragazzi, potete darlo un consiglio a chi vuole fare il cosplay la prima volta? Per la prima volta appunto Chiedere aiuto a mamma <ride> Questa è farina del sacco di mamma quindi? Sì, o meno. Ok, complimenti a mamma, Grazie. ragazzi, bellissimo cosplay Buona fiera! Dall'anno scorso che ha preso l'Oscar. Ah ma guarda che personaggi lo... il. <ride> Ci inchiniamo la vostra possenza maestà. Il piacere è tutto mio, devo sempre censurarlo ogni volta così. Ma censura per intero? Eh sì, eh, insomma, quasi, entro i limiti. Allora, ragazzi, come mai questa idea? Non volevamo partecipare a queste cose noi volevamo soltanto divertirci non vuoi ed essere creativi soprattutto giusto e per sorridere la gente come quelle bellissime ragazze ragazzi non ti preoccupate dopo c'è anche per voi <ride> Sai che questa, questa cosa la mettiamo su youtube vero? va benissimo faccio pure io video non amatoriali intendo faccio volete pubblicizzare qualche pagina? avete qualche pagina? facebook? youtube? Eh, vabbè io ho la mia pagina che si chiama claudio e il canale su youtube è il quadro di claudio quindi andiamo a vedere questo canale su youtube il quadro di claudio sì. piacciatelo tutti mi raccomando se non lo fate culerò vi <ride> sì. no. ringrazio ragazzi buona fiera Domande. Tre domande? Tre domande? Sì, due due domande. No, tre. Tre domande? Tre domande. Ehm, tre parlaci tre del tuo cosplay. Vabbè, parlaci, ma chi è che non conosce però? a, a terza persona, la terza persona o. L'orale okay. <ride> Non lo so. Che dici? Terza persona. Terza persona. Allora, il cosplay che è stato interpretato da una persona molto fantastica quale io? Quale me? Un imperatore è Cusco, dalle folie dell'imperatore e il cosplay è stato realizzato in parte da me, nelle parti degli accessori quindi il mio bellissimo copricapo in oro placcato da 24 carati i miei bellissimi orecchini in adamantio sì. okay. e basta, basta, perché poi il resto è stato uscito da una mia amica che è Sarp, è molto brava, Giulia Mantelli e che altro dire? Un consiglio per chi vuole fare il cosplay per la prima volta? Allora innanzitutto eh, mai farsi prendere dall'ansia del cosplay se viene bene viene male il primo cosplay viene sempre diciamo di cuore ecco. e quella è la cosa importante perché bisogna prendere cosplay di cuore, cuore e bisogna sapersi soprattutto divertire niente competizione con gli altri la competizione ci deve essere ma sana quindi un in bocca al lupo a tutti i nuovi cosplayer che arriveranno a Roma vuoi pubblicizzare qualche tua pagina? certo se volete passare dalla mia pagina si chiama Gianmarco Shogun Cosplay okay. perfetto Grazie. facciamo Grazie. il saluto della totale